Le eco-mafie sono tema a cui ci dedichiamo, ahimè, da molti anni, da troppi anni, da quando abbiamo dato vita all'Osservatorio Ambiente e Legalità nel 94 e nel 97 abbiamo cominciato a redigere il nostro dossier eco -mafie. Per questa ragione abbiamo voluto proporre alla Regione Emilia-Romagna questa attività progettuale dedicata alle scuole, convinti che nella scuola, così come non si fa, non si fa educazione ambientale, non si fa nemmeno educazione alla legalità ambientale. Eh, la Regione Emilia-Romagna, il Servizio per le politiche e per la sicurezza, ha ehm, approvato il nostro, il nostro progetto e abbiamo quindi dato vita a questa eh, collaborazione con quattro istituti della nostra Regione, l'Istituto Matteucci a Forlì, il Liceo Bertolucci, il liceo Scientifico Bertolucci a Parma, l'Iceo Copernico a Bologna e Litis Fermocorni a Modena, lavorando con cinque classi diverse che hanno appunto approfondito nello specifico il tema dei reati ambientali e delle infiltrazioni mafiose che eh, sui reati ambientali fanno eh, business. È stata un'esperienza molto interessante e di grande soddisfazione per noi che ha avuto come esito finale la produzione da parte eh, di queste cinque classi di cinque prodotti audio-video. Eh, di comunicazione del problema delle eco indirizzate ai coetanei dei ragazzi, dei ragazzi stessi. La giornata del 20 di novembre, che è la collaborazione, che diciamo esprime la collaborazione con Politicamente Scorretto, il nostro contributo al tema delle eco ha appunto nella premiazione del prodotto più efficace e meglio riuscito il suo, momento, il suo momento clou. Quindi avremo i 90 ragazzi coinvolti, ospiti di Politicamente Scorretto. Corretto, eh, avremo la giuria eh, che ha premiato, che ha selezionato il lavoro e eh, avremo tutti i docenti che hanno collaborato a questa attività.